In questa domenica siamo a Cana, Cana di Galilea, potremmo parlare di un'altra un epifania, un'altra manifestazione. La manifestazione eh, eh, sì, è Gesù che si manifesta nella sua divinità, poiché compie, come sappiamo, il miracolo eh, dell'acqua tramutata in vino. E lo fa, ecco, in certo senso, perché eh, non riesce a dire di no alla madre, a Maria. Potremmo dire che però questo miracolo diventa anche un segno. Del resto in Giovanni si parla soprattutto di segni più che di miracoli. E questo miracolo apre il libro dei segni, così considerato dai tecnici. Ma adesso non voglio dilungarmi su questo. Piuttosto vorrei sottolineare come, essendo questo non solo semplicemente un miracolo, ma anche un segno di qualcosa di più grande, ci dice che effettivamente sta iniziando un percorso nuovo ed è Maria a percepire tutto questo, percepisce che l'antica alleanza ormai si sta, si sta sgretolando, sta finendo e che si dovrà dare inizio pubblicamente a quella che è la nuova alleanza che inizia proprio nella persona di Gesù. Ed è per questo che è sensibile alla così al vuoto che si è venuta a creare nel contesto di una festa, non hanno più vino, cioè non hanno più gli strumenti per, per essere felici, non hanno più la gioia nel cuore. E quante volte, ci ricorda a riguardo lontino Bello, eh, ci capita di ritrovarci nella medesima situazione, no? siamo in corsi, in una routine che ci rende freddi, ci rende vuoti, Abbiamo già fatto queste cose, le abbiamo già vissute, non c'è più quel sentimento, quel trasporto affettivo, non c'è più quella gioia di donarci, di ricevere, eh, ci manca qualcosa, ci manca qualcosa di fondamentale, ci manca proprio la grazia, non hanno più vino, il vino allora qui può essere il segno della grazia di Dio che manca, e Maria si accorge di questa mancanza. È il vino della festa che viene meno, dice Don Tonino Bello, e il vino della festa che viene meno ci induce come Maria ad essere fiduciosi ad affidarci anche a lei, perché quando dobbiamo rivolgerci a Dio è bene che guardiamo anche a Maria come modello di resilienza, modello di, di pazienza, di, di umiltà, modello di fiducia. Ha fiducia nel figlio e noi pure dovremmo avere fiducia in lui allora guardiamo a lei e come don tino bello le diciamo santa maria donna del vino nuovo quante volte sperimentiamo pure noi che il banchetto della vita languisce e la felicità si spegne sul volto dei commensali e il vino della festa che viene meno ecco affidiamoci a maria perché anche lei possa per noi perorare questa causa e ridare gioia, ridare felicità a tutta la Chiesa e a ciascun cristiano, a ciascun uomo, a ciascuna donna che cerca, che cerca la felicità. Buona domenica.